MUSCHIO Selvaggio! notizie, notizie del giorno, della settimana, del mese, del resto me ne infischio l'unico tg che non è tg, podcast, curiosità, aggiornamenti notizie vere, puttane puttanesi una prova contraria tantissimi ospiti, inviati, stereotipi, luoghi comuni, nomi, cose e città siamo nel 2013 E lui o non è lui, certo che è lui abbiamo con noi il miglior cantastorie dopo quello del gallo di robin hood che va nella foresta anche politico e statistica opinionista papà castoro Cioè ragazzi figa, avere papà castoro con noi è un sogno che si realizza anche io con i miei figli sono un po' come papà castoro Storo. dai papà castoro raccontaci una storia bene eh, ragazzi più per meno meno per più c'era una volta a Bologna aspetta aspetta aspetta papà castoro una cosa che non c'entra un cazzo sapete che Chiara sarà ospite a Sanremo? sapete la prima parola che dirà? cazzo questa la tagliamo sapete cosa dirà? ah ma è un'emozione essere qui a Sanremo con i capelli setosi con L'Oreal Fede fai parlare il nostro ospite sapevi che è di Bologna? e eh, basta con Bologna prego signor papà castoro continui e ci delizi con la sua storia ehm Dicevo, c'era a Bologna un piccolo coro a cui piaceva cantare <ride> Chiaro, chiaro, chiaro, anche a me piace cantare Ragazzi, un off topic veloce Ma sai che una volta ho visto una cometa splendente come la mia Chiara? Quindi mi sono messo a cantare Ma Chiara ha acceso il condizionatore e sono rimasto senza voce Federico, potresti smettere di parlare e lasciare che il nostro ospite di Bologna si possa esprimere? Prego, papà Castoro, continui e delizi con la sua storia Allora, questo coro di bambini Piacereva piaceva cantare un sacco, senza fare nessuna fatica. <ride> dai, ma lo sai che anch'io odio fare fatica? Come quella volta che mi sono dovuto alzare alle 9 del mattino per andare a farmi togliere il tumore. Che fatica alzarsi alla mattina. Ah, allora oggi quindi sei proprio di buon tumore. <ride> Stronzo, dai Gigi, non fare battute di cattivo gusto. Solo io posso scherzare, visto che ne ho avuto uno. Notiziona da TG2 tumori. <ride> Bologna, Bologna, Bologna, Bologna. Basta con la Bologna, avete rotto i coglioni. Viva Bologna e la Bologna. Oh lele, oh lala, faccela la. vedere, faccela tocca! A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio, diceva Alfonso Signorini, se non erro. Prego, continui, Egregio Papa Castoro. Allora... L'unica cosa che piaceva fare a questo coro di bambini era cantare tutto il giorno. Ah, a tal proposito, ora che parliamo di canto, vi ho mai asserito che non so cantare? Sì, la 16 con opulenza. Vabbè andiamo avanti Vabbè pensavo fosse un intervento carino Basta Federico Ok la smetto Però posso dire una cosa Una volta sono andato con Chiara a Los Angeles Si dice così oppure si dice Los Angeles Che poi significa angeli giusto? Ditemi se mi sbaglio Sì come lievito come facchinetti Gonfio di paracetamolo <ride> Comunque, stava a New York con Chiara. Dai, Fede, hai rotto le palle. <ride> Quando la porta della felicità si chiude, spesso se ne apre un'altra. Ma tante volte guardiamo così a lungo quella chiusa che non vediamo quell'altra che si è appena aperta per noi, diceva Fabrizio Corona. Ecco, tanto per cambiare, deve fare sempre il prezzemolo con Chiara e suo marito. Facciamo finire la storia, a Papa Castoro. Aspetta, aspetta, aspetta, wait, wait. Posso chiamarti Papa Casti? No. Va bene, Papi. <ride> Lo sai che una volta ero a una festa esclusiva e ho incontrato, indovina chi, Jeff Bezos. E gli ho detto, hello Jeff, I'm here, I'm qui. Oh, quello stronzo non mi ha mica risposto, eh? Poteva rispondermi... e Hello, YouTube! Senti, posso dire una cosa, Federico? Continua tu questa storia perché mi hai rosicchiato le castagne! Bravo, Federico, sei uno shaman! Hai rovinato anche questa puntata, tanto per cambiare! Penso che Papa Castoro intendeva allietarci con una stupendevole fiaba che ci è stata tramandata a niente poco di meno da Jean-Claude Van Damme. Ci insegna il senso di responsabilità. È meglio fare un sacrificio in anticipo per poi averne benefici in futuro. Voilà. Oh Martin, ma come fai ad essere così intelligente, super esaustivo? Io non ci sarei mai arrivato, non capisco niente di catechismo. Mettiamoci una croce, Papa Castoro ci sta dando delle caramelle super buone. Buone le caramelle. Wow, Papa Castoro, sono super buone. Qual è il segreto? Il succo del mio buco del culo. Ringraziamo Papa Castoro, alla prossima!